Ciao a tutti, in questo tutorial vediamo quali piani possiamo scegliere con Class Point. Partiamo dal piano free, quello base, in cui poter avere a disposizione 5 domande per, per ogni presentazione e con un massimo di 25 alunni, e, tra cui anche è anche inclusa la, la caratteristica della, della lavagna, la whiteboard. Nel Piano Pro abbiamo domande illimitate per ciascuna presentazione e addirittura 200 alunni per ogni classe e la possibilità di esportare anche i dati in un formato CSV. Infine c'è il piano scolastico che ci mette a disposizione delle caratteristiche personalizzate fra cui anche un supporto dedicato. Infine è possibile cambiare piano Cliccando sulla scheda Class Point all'interno di PowerPoint e sulla sinistra dal nostro profilo potremmo selezionare la versione Pro, quindi con le caratteristiche desiderate. Per questo tutorial è tutto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettiamo un clic e effettuate già a partire dal piano base, che comunque vi offrirà diverse caratteristiche, come avete visto potere scegliere e utilizzare veramente in classe con alternative che poi vedremo mano a mano class point ciao a tutti e ripeto mettete un like se il video vi è piaciuto